Ciao, benvenuta o benvenuto, io sono Nicola Tarocchi e sono nato e cresciuto nella romantica città di Verona, sotto il segno dell'acquario. Sono uno studioso e appassionato di astrologia e un tarologo professionista. Sono una persona solare e socievole, anche se talvolta tendo a progiurarmi in qualche nostalgico pensiero a causa del mio ascendente in cancro. E questo è il mio piccolo ma poetico studio di tarologia, ossia il posto da dove potrò ascoltarti e sostenerti con il mio metodo di lettura. Nei miei tarocchi non ci sono risposte pronte o determinate a stabilire le sorti certe del tuo futuro, infatti nei miei tarocchi c'è il tuo vissuto, il tuo presente e tutto ciò che ci occorre sapere per provare a comprenderlo o cambiarlo. Ne parleremo insieme, valuteremo ogni aspetto e i passi da compiere. Saremo solamente tu, io e i tarocchi, con la promessa che entrambi faremo di tutto per comprendere e cambiare ciò che oramai non va più bene. Il mio è un lavoro che finisce nel momento in cui di lavoro ne inizia un altro, ossia il tuo. Nell'attesa di conoscerti presto ti mando un caloroso abbraccio. Ciao!